Allora Anastasia, quanti anni ha lui? Cinque. Hai sbagliato, lo sapevo. Ah sì, ma quanti anni ha Sofì? 23. Ma adesso ci penso io a scoprire quanto ne sapete di lui e Sofì! Ciao a tutti amici! Io sono Vanessa Io sono la mamma Io sono la Soia Di... E insieme siamo AmaTV! Ama Oggi ci sfideremo in una challenge in cui il nostro amico qua, vero o falso, ci farà delle domande su Sofì e lui e noi dobbiamo rispondere vero o falso e così possiamo sapere chi davvero delle due piccoline me compresa conosce meglio i me contro te Siete pronte? No! Tu? Sì! Pronti? Via! La nostra valletta Anastasia accenderà il nostro vero-falso Ok, sentite un po' cosa dice Scegliete un colore e premete il pulsante corrispondente Premete il pulsante verde nel mezzo quando fa? avete finito Allora Vanessa, dobbiamo scegliere un colore Ognuno di noi sceglie un colore E poi schiacciamo il pulsante verde per confermare Quale colore scegli? Io scelgo... Sono decida da questi due perché sono i miei colori preferiti Beh, questo qua Rosa Anastasia, noi cosa scegliamo invece? Viola ehm... Ok, schiacciamo il pulsante verde Ok, primo turno E sentiamo cosa dice In questo turno deciderò chi deve rispondere Premete il vostro pulsante per rispondere E poi premete verde per rispondere vero O rosso per dire falso Cominciamo Vero o falso? Lui crede di essere il nonno di Sofì È un video dei contro te Giocatore rosa, cosa risponderai? Brava Bravissima. Fatto, hai guadagnato un punto. Guarda che adesso tocca a noi, Ani, eh, probabilmente. Ti aiuto io, eh. Il logo eh? dei me contro te è composto da simboli algebrici. Il colore di Viola, che ne pensi? Chiaccia il viola amore questo è il rosso. Grande, brava! Corretto. Uh! Vero o falso? Il nickname di Luigi è Merlino. Dottore Rosa, qual è la tua risposta? Eh, non l'ho sbagliato, so. ma um, faccio. Oh, e te l'avevo detto. Ah, detto? Oh, fa niente. Tocca a noi Ani, eh? Mi raccomando, eh. Aspetta. Dai due domande eh. solo per te. Dai due risposte corrette. Ah, due. Guadagnerai 4 punti. Un errore. Aspetta. Dai eh? quattro poiché. punti. Tutto o niente. Sì, sì. Vero o falso? Lui e Sofì non dipingono con le mani. Rosso. Sì. l'ultima vero o falso la mascotte dei me contro te è il panda corno rosso oh, no, no. Sì, la no. Il ah è della loro mascotte io pensavo che erano Kirerei. è falso è falso oh. Da, non, ne era vero, non ne sappiamo molto di cani passo, noi per Sofì lui non ha pregi giocatore viola per Sofì lui non ha non... pregi no, schiaccia, rosso rosso, rosso, rosso. yeeey yeah! Mm. Dai amore, adesso tocca a te. Sto... Sarò buono con te, devi rispondere, ma puoi scegliere la domanda che ti piace. Ah. Se non ti piace la mia domanda, premi il tuo pulsante e te ne farò un'altra. Ok? Vero o falso? I miei contro te non sono mai stati a Berlino. Vero o falso? Danilo. lui non vuole bene ai fan dei me contro te. Adesso rispondi subito amore. Merde. Sì. Oh, Come? falso. Mi spiace. <ride> Come ah, era è vero, la domanda era lui non vuole bene, quindi era falsa. Ci ha ingannati. Qual la tua risposta? Cosa ha detto? Ah, Abbiamo parlato. Schiacci uno a caso, rosso verde. Vai, ma no, troppo tardi. Troppo tardi. Commisssa e Sofì era di arrivare a 3000 follower su Instagram. Giocatore rosa, cosa risponderai? Può darsi, vero. Schiaccia. Oh, questo era falso, <ride> vero o falso, lui non ama mangiare le verdure. Giocatore viola, che ne pensi? Non ama mangiare le verdure. Vero! Schiaccia il viola e il verde. Veloce, no, siamo stati lenti. Tu ti stai mangiando le mani invece? Sono buone. Okay. Dica. Giocatore rosso: 13 punti. Giocatore viola. Testa con 14 punti! Yeah, stiamo vincendo, non è possibile. Sfonder, La prima magia. Adesso mani. è una gara, sì. eh? Il primo sì. che risponde: vero o falso, i cloni dei me contro te sono nati nel laboratorio del signore. Eddie. Bravo amore! È vero, <ride> dai vero o falso, lui taglia i capelli a Sofì. Ora? Non te li faccio più guardare, <ride> vero o falso? Kimi Tocca... è contento che Sofì sia una sirena, oh, oh, sì. ho sbagliato. Davvero, facente amico. Uh, ah no, hai sbagliato tu? Parte, no, tu. I cloni sì. dei me contro sì. te sono entrambi originari di partinico. Di partimico? e cos'è partinico? Yeah! yeah. <ride> Ok, se la so, falso, rispondo io. La scommessa di Luigi e Sofì era raggiungere 10.000 follower su YouTube. Giocatore su Don, YouTube di qualcuno premendo il suo pulsante. Vanessa, te la cedo! Io non la so! vai! Hai vinto! Brava, amore! Hai visto che ti ho dato e un vero, punto! Giusto! Vero o falso? Per fare lo slime serve la zucca bollita. <ride> <ride> ma Dove... se noi l'abbiamo Dove... fatto anche tu dovevi schiacciare ma ah, niente il saluto ye, ye, ni, ni, ni, ni, viene fatto con i piedi oh, ma Vanessa questo era falso ma questo prima falso. me l'ha chiesto e ha detto che era e vero con i, con i piedi sì non è un sì. vigile urbano vero vero o falso il fratello di Vabbè. lui non è un vigile urbano sono stata velocissima ah, ma alla prossima domanda Nessuno vida Il giocatore deve rispondere Vero o falso? Entra nel mondo di lui e Sofì È un film giocatore Giocatore viola È falso Giocatore yes. viola Di un o un uh. Sì Due. abbiamo vinto Anche Vanessa Il paese natale di lui È in provincia di Torino No altro yeah. okay. Fate in fretta e rispondete giusto! Dai! I punti raddoppiano per la prossima domanda! Oh cavoli, doppio punto, eh, se rispondiamo mm -hmm. giusto! Vero o falso? Il saluto Yee Yee ni, ni, ni, ni viene fatto con il naso! <ride> no, Ma sono! No! Mi hai dato sono il punto! nessuno sì. così fortunato! Sto hai così guadagnato! Ahimè contro te piace ricevere i like dei fan. Eh beh, eh beh, chi è che non piace? <ride> Questo era vero. Vero o falso? La pasta modellante rovina lo slime. Oh! No! È vero, hai deciso di perdere oggi. Vero o falso? Il piatto preferito del clone di lui è fatto da circuiti, cavi e oggetti meccanici. Giocatore Rosa, pensi sia vero? Vediamo se gli altri giocatori sono d'accordo. Se qualcuno pensa che il giocatore Rosa abbia sbagliato, prema il suo pulsante. Piaola? Eh no, per me è giusto, quindi non dovrei premerlo, giusto? Troppo tardi. Uh -huh. Cosa significa? Dovrei fare così o così. Era, giusto! Va bene. Vero o falso? Era giusto. Lui ha corteggiato per primo Sofì. Yeee! Yeah! Sì. Infatto, hai guadagnato un punto. Anche eh. Ok, l'ultima sfida. Ok. Giocatore viola, hai 17 punti. Giocatore rosa, sei in testa con 18 punti, terzo turno. Tre, tre, tre, tre. No, è l'ultima okay. gara, Prendi eh. di chiunque, premi il tuo pulsante se vuoi rispondere di qualcun altro per costringerlo a dare una risposta In Chihuahua dei me contro te sono cani da guardia mi fai così? un, un altro Sì. siamo bravissimi I me contro te me. sono cantanti lirici no. oh. <ride> quasi però eh falso, è falso? No, i cloni dei me contro si, te oh. devono annientare il team trote sì. mm. è vero vero o falso le fantafiabe dei me contro te è un libro di matematica oh, l'avamo premuto insieme questo era falso hai ragione giocatore viola oh. non sei proprio in forma eh. sarò buono <ride> E ripeterò una domanda già fatta se sbagli questa non potrò fare altro o per... falso lui crede di essere il nonno di sofì è un video dei me contro te yeah, un uh! i follower dei me contro te sono 2 milioni è eh, vero o falso falso vanessa sono 5 milioni rotti non lo sai falso, giusto. Uh -huh. ora concentrati con la prossima domanda: puoi vincere tre punti o perderne tre? Vero o falso? Lui mm -hmm. è più pigro di Sofì. Vero o falso? Mm -hmm. 3 Dai, io non più ho 3. Ho 3. 3 vero? Più tre! <ride> ho guadagnato tre punti. Il signor S. ha raggiunto Sofì. e rei. ma. Ho schiacciato prima io? È vero. Lui usa una mossa di sumo per aprire le uova di cioccolato <ride> oh, è vero, questo ah? era falso. No, no. A sì. me sembrava vero, no, sì. è vero che lo fa. Beh, quella non è una mossa di sumo, non sono però. Eh. Dei dei miei ah, cosa? No, non abbiamo capito la domanda. Ma eh, non facciamo vero. Oh, è vero. È falso, peccato. Peccato? Pe -pe -pe -pe. Le fantafiabe dei me contro te fanno inorridire i bambini. Eh, eh. Falso, vale falso. No, ho, ho schiacciato io, io. Eh, lo so, però ti ho suggerito, stavi andando Domanda Nessuna sfida, ogni giocatore okay. deve rispondere. Tutte e due. vero o falso? Per fare lo slime serve il sugo di pomodoro. Gio... <ride> giocatore Viola, cosa risponderai? <ride> Questo era falso. Giocatore rosa, giocatore viola, più un punto. Uela Ti piace farsi le trecce? È vero! Anche a me! Ascolta ve li faccio vero così! Vero o falso! Il signor S e i me contro te sono grandissimi amici! Uh. Migliori amici! È falso! Vero o falso? e Sofì hanno riempito la vasca di cola di? Oh. no colla io, ho, no. Capito. io ho capito non hai capito boh. finito amore sentiamola chi ha vinto giocatore viola hai 21 punti Wow, giocatore rosa sei in testa con 23 punti oh. vincitore ho vinta. brava bravi brava. tutti e due bravi, tutti e due. bravi tutti e due datevi la mano Te la do io, amore. Brava, amore. Ok, anche Anastasia. Perfetto. Allora... Ti è piaciuto amore questo gioco? Eh? Siete state contente che Babbo Natale ve lo ha portato? Sì. sì ma sai che piace tanto anche a me e anche alla nonna vuole sempre giocarci poverina alla fine non l'abbiamo fatta sì, giocare eh. Eh, è vero voleva giocarci la prossima volta che la vediamo giochiamo con lei è proprio avvincente sì. e poi è curioso insomma giusto perché eh, eh. quelle cose che, di cui non conosciamo di lui e Sofì le veniamo a scoprire ciao, ciao. attraverso questo gioco ciao ciao gioco bello ci ha salutati perché adesso lui si spegne e si si riaccende la prossima volta in cui vogliamo rigiocare o forse deve andare da qualcun altro è eh certo deve andare a giocare con qualche altro bimbo perché sicuramente tanti bimbi avranno ricevuto questo e gioco per Natale eh sì. ma è già finito eh mannaggia e eh sì, sì. ok Io vi è lasciate un bel like a questo video la campanella e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao con le mani tutte fuorche